Una grande rassegna, credo che ha il coraggio di lanciare in modo chiaro e deciso i valori al nostro paese che alcune volte sembrano offuscarsi o essere messi in in un angolo, ma non deve mai essere così, legalità, rispetto dell'altro, giustizia, sono i valori sui quali si fonda la nostra democrazia e mi piace collegare quel termine scorretto a quella sana irriverenza che spesso soprattutto i più giovani devono con tanta intelligenza portare nelle cose perché altrimenti siamo soltanto delle pecore, continuiamo a fare quello che tutti gli altri hanno già fatto. Essere degli innovatori significa anche alcune volte rompere degli schemi e se vediamo tutti quanti dire di sì, il nostro no è sintomo di riverenza, intelligenza, di cultura e quindi di cambiamento. Bisogna dire di no.